Oggi andiamo a vedere come assegnare un compito agli studenti in modo che ognuno abbia una, una sua copia individuale modificabile. Quindi io vado sul più e scelgo crea un compito. Qui metto il titolo del compito, le istruzioni Ok, e adesso vado a cercare il file che ho già preparato in Google Drive, quindi aggiungi dalla biblioteca, perché vado in biblioteca? Perché io ho collegato la mia biblioteca a Google Drive, quindi quando io clicco qua mi si apre una finestra sui miei contenuti di Google Drive. La mia scuola G Suite, ma questo è indifferente, nel senso che potete usare un account eh, Google privato oppure un account G Suite, è indifferente. Allora, questa è la mia lezione, la, il mio materiale già preparato, quindi si vede poco ma è selezionato. Clicco su Allega e mi viene aggiunto qua sotto. Allora, attenzione a... attenzione a settare per bene i permessi perché io li ho settati in realtà nel mio originale e dopo controllerò ma comunque li ho settati per, non per la visualizzazione ma per la modifica e poi clicco su duplica sta salvando e a questo punto è, è a posto, no? è sa salvato quindi io clicco su assegna e mi viene chiesto di scegliere una scadenza quindi io scelgo una scadenza qua dunque la scadenza sarà martedì 4 alle ore 7 di sera quindi non am ma pm non blocco mai perché ci sono sempre i ritardatari aggiunge registro anche no Ok, no, non voglio pianificare per dopo, voglio mandarlo subito. Opzioni, non posso metterla perché non mi ha preso la data. Ah, giusto, doveva andare a marzo. E dunque il 3 marzo, ecco, adesso è diventato attivo perché ha visto che la data era valida. Quindi clicco su assegna meno male che sono guidata in questa cosa ecco qui è segnato il, il compito qui a destra se io clicco qua dal mio account insegnante e qui ci sono tutte le, le specifiche e nel momento in cui i, i ragazzi cominciano a mandare i loro lavori aprendo qua, si apre, e, come si chiama la pagina del compito, si vede chi ha mandato e chi non ha mandato e anche gli eventuali commenti. Grazie dell'attenzione alla prossima!